Ragazzi prima di cominciare con questo video lasciate un bel mi piace Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese Spero che la cucina sia in ordine, comunque vabbè questa è la mia cucina Oggi volevo fare questo video in cui vorrei parlare di una cosa estremamente ehm, Diversa dal solito, oggi vorrei parlare di un tipo di ragazza giapponese Che i giapponesi chiamano Maguro Onna Che voi vi chiederete, ma che cos'è la ragazza tonno? Per chi non lo sapesse, Maguro, tonno, Onna, donna La ragazza tonno non è una ragazza che adora particolarmente il sushi Bensì è una ragazza che quando sarà il momento di fare zanzan Lei sarà rigida come un tonno congelato bene ragazzi non è un termine che mi sono inventato io, tra l'altro ho trovato un sacco di siti che parlano di queste maguro onna, io ricordo anche un'esperienza che avevo fatto una volta da un sushiaro, che tra l'altro è strano, che vai in un ristorante di sushi e qualcuno ti viene a parlare perché dovete sapere che di solito quando la gente va a mangiare sushi in Giappone sta in silenzio però mi è venuto a parlare questo signore che mi ha detto, in Giappone ci sono ragazze che puoi paragonare a vari sushi, esistono le maguro onna, che sono queste qua che non si muovono e mi ha detto che praticamente provi lo stesso piacere che hai a guardarti un un filmato di quelli lì e poi ci sono le ragazze ikura, le uova di pesce salmone che sono quelle che vogliono rimanere subito incinta poi mi ha detto che ci sono le takuonna, che sono quelle polipo che si attaccano a tutti poi ci sono le tamago, le tamago sono quelle, la prima ragazza con cui tu perdi la verginità perché dovete sapere che in Giappone, come dire, il tamago, quindi l'uovo, è il primo sushi che tu mangi per Giudicare se quel ristorante di sushi è buono o meno o almeno questo è quello che fanno alcuni giapponesi è andato avanti con altri sushi però non stiamo qui a parlarne troppo concentriamoci soprattutto in questo video delle maguro onna tra l'altro ragazzi spero che nessuno si offenda con questo video non è la mia intenzione però ragazzi eh, è un termine che le stesse ragazze si possono definire così, cioè non è una cosa carina da dire a una tipa, però vorrei comunque discuterne perché davvero ci sono tanti siti che ne parlano e, e è una cosa interessante che non so se succede così anche in Italia, però Guardiamo che cosa hanno detto vari ragazzi e ragazze, delle ragazze che magari sono delle tonno o dei ragazzi che hanno avuto dell'esperienza con delle tonno. Quindi tutto quello che vi racconto è basato su tweet che ho letto in giapponese oppure su testimonianze di alcuni giapponesi che sono stati intervistati per fare questi articoli sulle maguro-onna. Ma andiamo subito a vedere le caratteristiche di queste ragazze tonno. Queste ragazze hanno un fortissimo senso della castità. Ragazzi oggi è veramente cultura e sono in qualche modo sottomesse agli uomini in determinati versi dovete sapere che comunque fino al periodo, vedo in realtà ma anche dopo, però soprattutto fino all'arrivo degli occidentali in Giappone la donna doveva essere una moglie molto buona e una madre molto saggia quindi doveva essere praticamente un'immagine di femminilità in qualche modo sottomessa all'uomo Poi con l'istruzione comunque allargata, obbligatoria a tutti, è cambiata un po' questa visione e devo dire che la donna Meiji era un filino più indipendente e anche l'uomo cercava più una ragazza che fosse interessata all'istruzione, alla letteratura eccetera. Infatti anche la ragazza di cui si innamora in modo platonico il protagonista del libro Futon comunque era questa ragazza che a differenza di sua moglie non le interessavano solo i figli e la famiglia ma era una ragazza proprio moderna, quindi una Nihon no Fujin. Quindi ragazzi un atteggiamento troppo aggressivo eh, non ti premia in Giappone almeno sembrerebbe Penso che le donne che hanno genitori severi e sono cresciute in una famiglia rigida hanno maggiori probabilità di diventare una donna tonno Questo l'ha detto una donna di 24 anni giapponese Un altro dei motivi è che hanno poca esperienza e quindi se hai poca esperienza è naturale che magari sei un po' rigida e non sai come muoverti di conseguenza nel momento dell'atto vero e proprio mamma mia ma perché continuo a fare video che poi so che non saranno monetizzati vabbè ragazzi li faccio per voi per esempio se voi dite a una tipa voglio che fai questo non fare quell'altro eccetera eccetera se quell'altra persona non l'ha mai fatto probabilmente non sarà assolutamente in grado di muoversi capite bene anche voi l'ultimo dei motivi è che magari sono delle ragazze estremamente timide comunque ragazzi io sto continuando a parlare di ragazze però sono sicuro che ci sono anche i ragazzi maguro però non vengono definiti ragazzi tonno ma vengono più che altro definiti ragazzi erbivori vi ricordate che ho fatto il video sui ragazzi Se volete il video di tutti i tipologi di ragazzi lo trovate qui Ecco, ragazzi erbivori e donna tonno non, non sono un good match Ma la domanda che magari molti di voi vi farete è Ma come reagiscono gli uomini a queste ragazze tonno? Sono sicuro che non dormite la notte a pensare a questa cosa Molti dicono che tendono a perdere interesse Magari all'inizio può essere una cosa intrigante e interessante Però alla lunga il fatto che comunque lei sia rigida come un tronco Non è che li esalti, ecco e quindi gradualmente perdono dell'interesse nei confronti della, della loro ragazza sono molti giapponesi trovano che queste ragazze siano molto kawaii e il fatto che siano così timidotte eccetera ehm non gli dispiace, anzi vi dirò di più, tutto ciò stimola il lato sadistico di questi uomini almeno ragazzi su questo sito c'era scritto così, la terza cosa è che provoca anche un senso di ansia, quando lo fai e non hai nessuna reazione dice questo uomo di 35 anni ti sentirei a disagio è piuttosto dolorosa, afferma Cioè, anche perché praticamente se stanno lì immobili, non dicono niente, quasi mute, sembra che siano lì che cercano di sopportare il dolore, quindi diciamo che per l'autostima di alcuni uomini non è proprio il massimo e non è che ti motivi a farlo più spesso ecco ragazzi oggi è veramente cultura la quarta cosa a cui pensano i ragazzi è che questo gli stimola a fare di più Cioè qua c'è proprio scritto in giapponese che proprio l'obiettivo di alcuni ragazzi è proprio sgretolare queste donne tonno E farli provare un piacere tale che poi non saranno più delle donne tonno Ragazzi ma cosa sto dicendo? Ragazzi ma che video sto facendo? Vabbè Quindi la cosa carina è che queste donne tonno praticamente stimolano molti uomini a sforzarsi molto di più sui preliminari In modo che quando poi la tipa vorrà e lo vorrà veramente ecco ragazzi che cosa romantica comunque sono sicuro che molti di voi si staranno chiedendo ma come posso uscire dal tunnel di una donna tonno se sto frequentando una donna tonno o se io stessa sono una donna tonno bene qui adesso ho tre soluzioni che faranno al caso vostro il primo modo è parlarne il dialogo è sempre la migliore delle cose per esempio c'era questo uomo che vi leggo se non lo sai per favore, dimmi cosa non capisci. Se ci fosse un dialogo aperto con il loro uomo, probabilmente si risolverebbe questo problema. So che è abbastanza imbarazzante magari per alcune parlarne, però secondo me non c'è nulla di cui essere imbarazzati, anzi, meglio parlarne. Leggiamo un altro commento, sempre da Twitter. «La mia ex era una donna tonno. Dopo che ci siamo lasciati, mi ha detto che il zanzanzan con me era sempre doloroso. È un peccato che non me l'abbia detto prima, avrei voluto saperlo. Ho capito quanto la comunicazione fosse importante.» Certamente dirlo durante l'atto magari lì sei per sé, magari mi stai facendo male, non è il massimo, magari rovina un po' l'umore Però se è una costante che succede ogni volta che lo fate è meglio parlarne, cioè perché non andrà avanti a lungo questa cosa La terza cosa che potete fare per uscire da questo tunnel è studiare Qua c'è proprio un altro tweet che dice All'inizio la mia donna era un tonno ma sembra che stia studiando in segreto e sta gradualmente diventando una tigre quindi ragazzi se davvero non lo sapete fare studiate con dei video Non questi video, um, quei video Avete capito? Sono sicuro che avete capito Altre persone suggeriscono anche di bere un po' Però non bere da sfondarsi che poi fate la fine di questa Bevete abbastanza da essere un po' brilli Altre persone hanno suggerito anche che se vi è vergognato un po' del vostro fisico O magari della voce che fate ragazzi c'è un'attrice in Giappone potete spegnere le luci e accendere la musica che questo magari vi può mettere un finino più a vostro agio prima che li trasformate in delle tigri conclusione non penso che le donne tonno siano assolutamente da evitare anzi a molti uomini in giappone piacciono molto le donne Timide, ragazzi che dire spero che questo video vi sia piaciuto se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video un grazie mille da Seba e vabbè il giorno della pubblicazione di questo video sto facendo un esame quindi speriamo di passarlo e come si dice, incrociate le dita per me ciao